iniziamo a risolvere un circuito in corrente continua mediante una, la semplice metodologia che possiamo chiamare della semplificazione cioè dall'osservazione del circuito eh, dall'individuazione dei resistori in serie parallelo presenti nel circuito la loro sostituzione con le rispettive resistenze equivalenti fino a ridurre il circuito una, una forma, una struttura la più semplice possibile che ci consentirà poi applicando la legge di Ohm o le altre eh, osservazioni che faremo sul circuito per determinare tutte le grandezze elettriche presenti nello stesso consideriamo un, un circuito di esempio come questo, diamo dei valori alle varie grandezze come dati supponiamo di conoscere il valore della tensione del generatore e che questa sia 25 volt diamo valori alle resistenze R1 sia 5 ohm R2 sia 30 ohm R3 sia ancora 30 Ohm R4 10 ohm e l'ultimo resistore R5 di resistenza 20 ohm, quindi struttura del circuito e dati che eh, conosciamo. Supponiamo che eh, di voler determinare tutte le grandezze elettriche che non conosciamo del circuito stesso. Cerchiamo di applicare nella soluzione del circuito tutte le metodologie descritte fino a questo punto del corso quindi iniziamo ad esempio con l'identificare i, i punti caratteristici del circuito vi ho detto che solitamente ci si limita ai nodi del circuito però in questo primo esempio così come in molti dei successivi che faremo, eh, evidenziamo tutti i punti caratteristici in modo da eh, vederne l'evoluzione nei vari passaggi. Partiamo dal, dal terminale A, terminale B, C, D, E ed F. Abbiamo proceduto in senso orario, dando una lettera a tutti i terminali dei bipoli. Se eh, vogliamo determinare solo i nodi, dovremmo riconoscere i nodi presenti nel circuito, quelli corrispondenti al, a, al punto B e al punto E, nella quale risultano convergenti più di due rami del circuito stesso se vogliamo identificare i rami del circuito ricordiamoci che i rami sono i tratti che congiungono due nodi senza avere nodi intermedi lungo il loro percorso quindi avendo identificato i nodi come B ed E allora vediamo che un ramo è sicuramente quello che sempre da B ad E passa attraverso il generatore la resistenza R1 e la resistenza R2 un altro ramo sempre da B a E è quello che passa attraverso la resistenza R3 l'ultimo ramo è sempre da B a e che passa per R4 e per R5 a questo punto sappiamo che in ogni ramo scorre un'unica corrente andiamo a identificare le, le tre correnti quindi nei tre rami nell'attribuzione del verso ricordiamoci di osservare prima il circuito e vedere se ci sono dei, dei motivi, degli elementi che ci indicano un verso eh, da preferire rispetto agli altri in questo circuito questa, eh, questo fatto è determinato dal generatore di tensione Vg che eh, sappiamo per la convenzione dei segni dei generatori, quindi dei bipoli attivi ci porta a eh, identificare la corrente come uscente dal eh, morsetto identificato con il più della tensione del generatore quindi indichiamo con una freccia poi abbiamo gli altri due rami per adesso indichiamo semplicemente le frecce e poi gli diamo anche un nome a queste correnti da B a D attraverso R3 indichiamo una corrente scelgo <coughs> a piacere il verso dall'alto verso il basso nell'altro ramo scelgo il verso opposto, non ho motivo per preferire l'altro e, eh, e quindi dal basso verso l'alto diamo dei nomi, ad esempio questa sia la IA questa sia la IB e questa sia la IC e abbiamo identificato tutte le correnti del circuito passiamo adesso a identificare le tensioni le tensioni rispetta, rispettando la convenzione dei segni per i bipoli passivi per tutti i resistori quindi metterò il più della tensione dove entra la corrente nel resistore quindi per R1 più verso l'alto questa sarà la V1 per R2 più a sinistra sarà la V2 per la R3 il più verso l'alto e questa sarà la V3 per la R4 il più a destra e sarà la V4 per la R5 il più a sinistra e sarà la V5 in questo modo abbiamo identificato tutte le grandezze presenti nel circuito procediamo adesso con la semplificazione che vi dicevo cerchiamo bipoli in serie o in parallelo, ricordiamoci le definizioni sono in serie bipoli presenti sullo stesso ramo attraversati quindi dalla stessa corrente, sono in parallelo bipoli collegati fra gli stessi due nodi e quindi che presentano la stessa tensione ai loro capi se osserviamo il, il circuito vediamo che la R4 e la R5 che si trovano sul ramo dove scorre la corrente IC, appunto essendo su quel ramo essendo quindi interessate dalla stessa corrente, saranno tra di loro in, eh, in serie quindi possiamo ridisegnare ri il circuito sostituendo alla R4 e R5 in serie la, sua, la loro resistenza equivalente che se ricordiamo appunto la eh, definizione di resistenza in serie sappiamo che il suo valore è dato dalla somma delle due resistenze in serie quindi R6 sarà dato come resistenza equivalente ad R4 più R5, quindi 10 più 20 uguale 30 Ohm e sarà la nostra R6 ridentifichiamo nel circuito tutto ciò che non è cambiato e vediamo le eventuali variazioni tutto il resto del circuito è, rimane inalterato quindi riprendiamo anche i nostri punti a ah, B, F ed E notiamo che nel circuito ormai i punti C e D che poi in realtà sappiamo bene essere un unico punto in quanto c'è solo un tratto eh, grafico di collegamento fra C e D comunque quell'unico, quei due punti come vogliamo in questo circuito dove abbiamo sostituito la serie con la resistenza equivalente non sono più visibili, sono come dire assorbiti all'interno della R6. Continuiamo a disegnare ciò che non è cambiato, ovviamente non sono cambiate le correnti nei rami del circuito, quindi la corrente nel primo ramo, quella erogata dal generatore, deve e continuerà a essere la IB, la IA nel ramo centrale R3 e la IC continuerà a essere presente nel ramo dove in origine avevamo la R4 e la R5 sostituita dalla R6 in parallelo, adesso segno semplicemente i segni delle tensioni che non sono cambiati, per risparmiare un po' di tempo, vediamo che aggiungiamo come unica eh, notazione, perché non presente prima, la V6 che Adesso è presente ai capi di R6 rispettiamo sempre la convenzione sui segni quindi il segno più della V6 dove entra la corrente IC, la V5 e la V4 del circuito originale ovviamente non sono più visibili in quello in questo primo circuito equivalente in quanto assorbita dalla R6 ancora non siamo in grado di determinare immediatamente grandezze elettriche, proseguiamo nella nostra semplificazione, osservando in questo momento che R3 ed R6 sono presenti su eh, due rami collegati allo stesso nodo e quindi sono tra di loro in parallelo. Possiamo a questo punto sostituire quindi la resistenza equivalente, per la R6, chiamiamola R7 vedete, anzi, procediamo per ordine prima eh, ridisegniamo ciò che non è cambiato il punto A è rimasto lo stesso, il punto F è rimasto lo stesso il punto B e il punto E sono ancora visibili sono ai capi della R7 e corrispondono ai punti ai cui eh, capi erano eh, presenti le, le due resistenze in parallelo la R7 così determinata data dal, dal parallelo di R3 e di R6 sappiamo essere in generale l'inverso della somma degli inversi che nel caso di due resistenze diventa semplicemente il prodotto diviso la somma che nel caso ancora più particolare di due resistenze in parallelo, la R3 e la R6 entrambe di stesso valore 30 ohm, il risultato del parallelo sarà semplicemente una resistenza il cui eh, valore è la metà di quelle originali uguali in parallelo. Continuiamo indicare ciò che non è cambiato nel circuito, ovviamente non è cambiata la corrente IB che eroga il generatore che è quella che scorre anche nella resistenza R1 ed R2 così come ovviamente scorreva nel circuito equivalente di un passo precedente e nel, nel circuito originale quindi siccome so, sono tutti circuiti equivalenti questi l'equivalenza significa proprio che per i componenti non interessati alle semplificazioni che vi via andiamo facendo non devono cambiare le loro grandezze elettriche tensioni e correnti quindi la IB continuiamo a averla visibile presente nel circuito invece la IA e la IC non sono più visibili in quanto assorbite nel ramo eh, dei precedenti due rami in parallelo dall'unica resistenza R7 segniamo ancora le tensioni rispettando le convenzioni, quindi la V1, la V2 e indichiamo la diciamo nuova V7 ai capi di R7 rispettando la convenzione sui segni, quindi col più verso il basso. Ultimo passo della semplificazione, ormai il circuito è molto semplice, un'unica maglia, tre resistenze percorse dalla stessa corrente IB, quindi tre resistenze tra di loro in serie, il circuito lo possiamo ulteriormente semplificare semplificando appunto le tre resistenze in serie nell'unica resistenza equivalente a R8, che sappiamo sarà data dalla somma delle tre resistenze in serie R1 più R2 più R7, quindi abbiamo 5 Ohm più 30 Ohm di R2 più 15 Ohm di R7 e abbiamo complessivamente 50 Ohm di resistenza equivalente se continuiamo a identificare i punti del nostro circuito, qua continuiamo a avere soltanto il punto A e il punto b i due capi del generatore mentre f ed e non sono più visibili e presenti in quanto come dire interni alla serie r1 r2 r7 quindi assorbiti dalla resistenza r8 nella rappresentazione grafica cosa continuerà a non cambiare sarà sempre per l'equivalenza che vi dicevo la corrente IB erogata dal generatore, vedete che per il generatore in tutti i circuiti equivalenti le cose non cambiano, ovviamente non cambia la sua, la sua tensione, ma non cambia neanche la corrente che lui eroga, essendo i circuiti tutti equivalenti. A questo punto la tensione ai capi di R8, rispettando le convenzioni, quindi la IB entrante nel segno più, sarà questa. Eccoci arrivati a una configurazione del circuito semplicissima in cui abbiamo un'unica resistenza con la corrente e la tensione dei suoi capi, quello che andiamo ad applicare non è altro che la legge di Ohm per la R8 per la determinazione della corrente IB nel circuito. Quindi ricordiamoci la legge di Ohm mi dice che la corrente IB che scorre nella resistenza R8 sarà dato dal rapporto fra la tensione V8 e la resistenza R8 ricordiamoci la IB è la, è la corrente nella R8 quindi è la corrente entrante nel resistore la legge di Ohm è applicata al singolo resistore quindi io devo osservare il resistore osservo il resistore individuando corrente nel resistore tensione ai capi del resistore e il valore della resistenza stessa la legge di Ohm mi dà la relazione che esiste fra queste grandezze nel procedere adesso notiamo che la V8 siccome il punto A che è un capo del resistore il punto B che è l'altro capo del resistore vedete, questi sono solo tratti grafici di collegamento quindi A e B sono sia i due capi del generatore di tensione ma corrispondono anche ai capi del resistore R8 quindi la tensione ai capi di R8 sarà di valore uguale a quella del generatore poi coincidono anche i segni il più del generatore vedete, coincide con il più che abbiamo attribuito alla V8 rispettando la convenzione sui segni, quindi la coincidenza anche dei segni mi garantisce che la V8 è esattamente uguale alla Vg, se nella, eh, per, la per eventuali scelte fatte non fossero stati concordi, semplicemente avremmo scritto che V8 era uguale a meno Vg, se il segno di V8 per qualche motivo qua invece che più riportasse il segno meno in questo caso invece coincidono quindi non abbiamo questo problema poi avendo rispettato la convenzione sui segni la legge di Ohm ha espressione positiva quindi è tutta scritta con segni positivi andiamo a sostituire Vg è 25V R8 l'abbiamo calcolata di 50A quindi la corrente sarà 05 ampere nella resistenza R8 diciamo che avete visto abbiamo fatto un percorso dal circuito di partenza via via semplificazioni fino a un circuito finale che ci consente di determinare le prime grandezze elettriche nel circuito, quindi abbiamo fatto come dire un percorso che ha seguito questo Andamento da, dal circuito più eh, complicato, diciamo così, quello di partenza, completo, via via, circuiti più semplici fino a quello finale. Adesso si tratta di risalire come dire, la, il percorso fatto a ritroso e riportare nei circuiti precedenti, via via, le grandezze che abbiamo trovato nel, partendo dal circuito finale. Facciamo quindi questo percorso inverso. Ritorniamo al penultimo circuito, che cosa conosciamo in questo circuito a questo punto? Conosciamo la tensione del generatore come dati, conosciamo i valori dei, dei resistori, ma soprattutto abbiamo determinato il valore della corrente IB erogata dal generatore, che è quella che abbiamo calcolato nel passaggio precedente, calcolando con la legge di Ohm la corrente che scorre nel resistore, che è la stessa di quella del generatore, essendo... Eh, presenti nello stesso, sullo stesso ramo del circuito quindi conoscendo la IB a questo punto noi possiamo applicare la legge di Ohm sui tre resistori di questo circuito per determinare via via le tre tensioni andiamo a farla per la R1 avremo che la V1 con il segno più che abbiamo indicato qua sarà uguale a R1 IB corrente nella resistenza. Ricordatevi legge di Ohm, concentriamoci sulla resistenza, osserviamo la tensione sui capi, la corrente entrante dal più della tensione, quindi posso scrivere la legge di Ohm, R1 per i B. sostituiamo i valori 5 Ohm per 0,5 A uguale 2,5 V e abbiamo determinato la tensione V1 ai capi di R1 con questo segno più verso l'alto procediamo per la R2 V2 ancora R2 IB perché la IB è la corrente anche di R2 entra nel segno più quindi legge di Ohm positiva uguale la R2 vale 30 Ohm sempre per 0,5 A 15 V la tensione V2 la V7 ai capi di R7, anche in questo caso legge di ohm positiva, abbiamo rispettato la convenzione, la IB entra nel più della tensione V7 che sarà R7 per la I7 che abbiamo detto che è la IB. R7 vale abbiamo determinata qua 15 ohm per 0,5A sono 7 ,5 volt e abbiamo completamente risolto il circuito il penultimo circuito, conosciamo tutte le correnti che è l'unica e b e tutte le tensioni del circuito. Quindi stiamo iniziando il nostro percorso a retroso. A questo punto facciamo un passo ancora indietro nel circuito de della prima semplificazione. Cosa conosciamo a questo punto? Conosciamo la corrente erogata dal generatore B conosciamo la tensione V1 ai capi di R1 conosciamo la tensione V2 ai capi di R2 e poi conosciamo la tensione indicata come V7 che sarà quella presente ai capi del parallelo R3 ed R6 facendo però un'osservazione subito sui segni vedete il segno di V7 attribuito rispettando la convenzione al più in basso e coincide con il più in basso della V6 mentre invece la V3 presenta il più verso l'alto perché avevamo attribuito alla Ia verso dall'alto verso in basso e quindi sempre nel rispetto della convenzione abbiamo giustamente attribuito il segno più della tensione r 3 rispettando il verso della corrente che avevamo attribuito all'inizio questa come dire è opposizione di segni fra V3 e V6 non è assolutamente un problema nel momento in cui noi andiamo a rispettarla quindi V6 sarà uguale a V7 perché i loro segni coincidono e quindi abbiamo detto che V7 è 7,5 volt e quindi sarà anche V6 7,5 volt per la V3 nessun problema il cambio di segno lo si riflette su un segno meno e quindi sarà meno 7,5 volt, quindi la V3 meno 7,5 volt, la V6 più 7,5 volt, però siccome i loro segni sono opposti vuol dire semplicemente che V3 e V6 sono uguali di, di valore, il, il segno meno è dovuto semplicemente al, all'effetto del, dell'identificazione dei terminali con i segni attribuiti nel momento in cui abbiamo V6 e V3 noi possiamo determinare le correnti in R3 e in R6 applicando la legge di Ohm, quindi osserviamo prima R6 avremo che la corrente in R6 che è Abbiamo, le abbiamo dato il nome IC sarà data dalla legge di Ohm IC sarà data da V6 diviso R6 è la legge di Ohm vedete la scrivo tutta positiva perché? perché la corrente e la tensione IC e V6 rispettano la convenzione dei segni quindi 7,5 diviso R6 che era 30 questo è 0,25 ampere. La IA nella R3 la scrivo sempre con la legge di Ohm, sarà la V3 tensione ai capi di R3 diviso R3, vedete la legge di Ohm la scrivo positiva, la scrivo positiva perché ho rispettato la convenzione più tensione corrente entrante. Adesso quando andrò a scrivere il valore, però rispetterò il segno della V3 che ho trovato, quindi meno 7,5 diviso R3 che vale 30 Ohm, mi dà ancora meno 0,25 Ampere. Notate eh, l'uguaglianza di valore 0,25 Ampere per la IC e per la IA, questo diciamo che un caso non c'è motivo per cui due correnti in due rami paralleli siano uguali se non che sia uguale anche la resistenza la tensione dei loro capi è ovviamente la stessa a parte il segno che abbiamo detto ma eh, essendo uguali le due resistenze R3 e R6 verrà uguale anche il valore della corrente risolto completamente questo circuito torniamo ancora un passo indietro Torniamo nel nostro circuito di partenza adesso conosciamo tutte le correnti i B, i A e i C conosciamo le varie tensioni a parte la V4 e la V5 in R4 e in R5 che però adesso possiamo determinare sempre con l'applicazione della legge di Ohm per la R4 l'applicazione della legge di Ohm mi dice V4 uguale R4 per i 4 che è la IC Ohm, legge di Ohm scritta positivamente nel rispetto dei segni adesso la IC è 0,25 la R4 è 10 quindi è 10 per 0,25 sono 2,5 volt per la V4 per la V5 analogamente R5 C, sempre positivo, abbiamo rispettato la convenzione R5 è 20 ohm per 0,25 quindi saranno 5 volt a questo punto ho praticamente determinato tutte le grandezze elettriche le uniche cose che posso determinare, facciamo un esempio poi lo lascio come esercizio da completare le potenze la potenza erogata dal generatore ricordiamoci la tensione del generatore per la sua corrente erogata VG IB potenza erogata perché abbiamo rispettato la convenzione anche per il generatore quindi sono 25 volt per la corrente Ib che è la prima che abbiamo determinato da, per eh, 0,5A e quindi questi sono 12,5 watt di potenza erogata dal generatore. Vi lascio come esercizio quello di verificare che la potenza assorbita data dalla somma delle potenze assorbite dalla R1, dalla, dalla R2, dalla R3, dalla R4, dalla R2, dalla R3, dalla r 4 R5 sia uguale alla potenza erogata dal generatore. Come riflessione potreste verificare anche che in ogni circuito equivalente la somma delle potenze assorbite dai resistori presenti è uguale sempre a quella erogata dal generatore che ovviamente non cambia in nessuno dei circuiti equivalenti.